Dopo due anni di assenza torna la manifestazione Vivi in città in carcere. I detenuti si sono sfidati all'interno della struttura Maria Gozzini di Firenze. Sarameni. Correre in libertà. 26 detenuti del carcere a custodia attenuata Gozzini di Firenze si sono sfidati facendo tre volte il giro delle mura perimetrali. Due chilometri che hanno fatto trionfare AMSA, 29enne tunisino di Terni. Questa vittoria la dedico a mia madre, mio padre, i miei fratelli eh, tutta Terni questa dedica è anche particolare perché immagino che loro non siano felici che lei si trovi qua dentro certo e anche eh, per come sono cambiato diciamo eh, il carcere è anche un'esperienza che ti può far crescere può far maturare e essere un po' più responsabile nel, nel futuro lo sport in carcere serve molto, ne è certo il direttore Tedeschi. Credo che sia una delle attività fondamentali, aprire di nuovo il carcere che è comunque una delle cose che noi vogliamo fare, e soprattutto per queste iniziative così importanti quale è quella dell'attività sportiva, sicuramente una, una cosa utile e auguriamo da ripetere. Ad aiutare Luisp, organizzatrice dell'evento, c'erano anche le tre società podistiche, le torri, l'Isolotto e il Ponte di Scandicci. Capire che lo sport è un elemento essenziale della vita che quindi può aiutare non solo quando siamo all'interno di, di un carcere dove si sconta una pena, ma può aiutare anche poi al reinserimento nella vita sociale una volta che si esce.